autocontrollo e fedeltà parte 1 noi non abbiamo il diritto di perdere il controllo delle nostre facoltà mentali e fisiche a tal punto da irritare senza motivo e pronunciare parole che disonorano dio il signore desidera che noi siamo sempre calmi e pazienti indipendentemente da quello che gli altri possono fare noi dobbiamo rappresentare cristo e agire come agirebbe lui, trovandosi nelle stesse circostanze. Chi occupa un posto di responsabilità deve prendere ogni giorno delle decisioni dalle quali possono derivare delle conseguenze di grande portata. Egli deve saper pensare rapidamente e ciò può essere fatto in modo positivo solo da coloro che praticano un regime di temperanza. La mente acquisterà di volta in volta nuovo vigore, se non sarà sottoposta a una tensione eccessiva. Solo chi resterà fedele ai principi cristiani potrà migliorare le proprie facoltà. Trascurare di conformarsi in ogni particolare alle esigenze di Dio finisce per provocare un danno a chi non segue tali principi. Se questa persona non segue le vie del Signore, deruba il proprio Creatore di quel servizio gli è dovuto. Essa non riuscirà ad acquisire quella bontà, quella capacità di giudizio e quella stabilità di carattere che sono il privilegio di chiunque scelga di appartenere completamente a Dio. Vivendo separata da Cristo, tale persona si espone alla tentazione e finirà per commettere degli errori che pregiudicheranno il suo lavoro per il Maestro. La sua infedeltà ai principi nelle piccole cose la renderà incapace di seguire la volontà di Dio anche nelle grandi. Le sue decisioni dipenderanno da quei principi che costituiscono l'impronta della sua personalità.